Siamo in troppi! Serio? No. Sì, ma sto 4. No, ragazzi, no. allora mi sa che faccio posto io. Arrivederci. No, arrivederci. No. f 4 No, ma sto fermo, no. Mettiti... Se proprio No, Se vuoi mettiti in, checco, mettiti in salta, Mettiti in salta. Ecco, guardate l'ADios. No, che co... Che cosa scritto mm. su. Ah, sito, guarda. Eh, vabbè. Pantito. Lo scattiro lo sgabirro ci avvolge quello è tutto marco ah. eh, No! 8 e non vedo dio cazzo 8 7 6, 6 5, 5 4, 4, 4, 4, 4 4 3 2, 2, 2, 2 1, 1 yeah. auguri <ride> oh, oh oh sta, sta cazzo in televisione <ride> svegli <ride> che <ride> mi dà fastidio <ride> porca troia <ride> Ma dai, porca troia, spegni che consuma. Non ce la non Silenzio, ecco sarà nel video A voi, è arrivato Marco. Quelli siamo noi che ci prepariamo. Oh, vale. Armi nuove, attento che fanno vedere altri. Chris ce la storto. Le occhi particolari. Eh si... Sì. la storia si lui è guarda che adesso buca la formica <ride> la slow leo Guardala che sbuca era una stordia oh non muore ai proiettili eh, Non è niente. Siete? Non penso. L'evento più breve della storia. Ora ragazzi. Finalmente è finita sta stronciata. Baccio la bello. Papo. Bacio se Io ho fatto il possibile. Ora è la tua battaglia. Sono piattisti di merda, l'isola. La terra è piatta! La terra è piatta! Ma no. È come deve essere? Tonda? Sì, cioè, non su Fortnite. Io ho sempre pensato che fosse triangolare. Io ho quadrato. Un altro problema mi serve. È quella figata. che figata. E eh, che cazzo, adesso aspetta. Ma guarda il culo del bus a triangolo. <ride> Andiamo qua. Spera che sant'riano. Andiamo qua. Vai. Così, a sentimento. Cos'è sto schifo? C'è un arco. Ho trovato un pesce. Ho un fucile X-Scarper. Squalo Scar. Come lo Scar? Fucile C'è lo Scar. Fucile pesante al tuono. C'è lo Scar. C'è lo Scar, mi ha se quello Scar, sto fatto di merda. C'è lo Scar verde. C'è lo Scar. Un'arma che un'arma che spara spade esplosive si sì, infatti Vabbè. per favore lo scarbianco cioè... lo scarbianco we get to eh, yeah! sì. sono in mezzo a sette da... team diversi sono metà... boruba ci cioè, sono i potenziamenti passivi boss. no no dovevo conoscere il mio nuovo amico togliere 30 lo scarbianco mmm so già che mi sembrerò tanto ma quel... all'evento so, ah, cos'è successo che io non c'ero? Niente, eh, la merda. Esplosioni. Star. Esplosioni. Missioni. Di merda. Esplosioni. Non sono impegnato. Dai che provo il pompa. Oh, scarto. Morto uno. Ma quel pompa lì? Eh... Questo, no. Guarda. Hanno chiesto qual è il Aiuto a costruire quella roba. Strano che non stai costruendo. Oh, c'è un martello. Cos'è quella roba? Che <ride> cazzo? Caccio... Ah, è? l'arma. È l'arma mitica del boss il martello. È un martello, un zio bom Zero Ha iniziato a cattare sul bello. vedere burba tutti... <suss> Oh ma l'ha salto il crawl. Ma è finito Oh è. Oh, ma stare quel povero Cristiano! Che cazzo ha fatto? Oh oh! Che cazzo! Oh È partito! Che ficata! <suss> eh, stavo dicendo! <susurra> Eh ah, sì, non rompere. Subi con la starma! È molto, è moto, è moto! È meglio del lancio seghe della scorsa season Bruba freestyle sì. lo schermo 7 2 per. ruba <ride> senza volante! Mi <ride> dei di freestyle passivo <ride> E eh, vabbè con che violenza! <ride> bellissimo. È bellissimo! Dove siete voi? Burba una violenza inaudita! Io è arrivato si è oh, Quel povero Cristiano si è trovato un martello in bocca. C'è il lanciarazzi. Eh? Sono si sì che volano a lato. Aaa! Che ficato! Via col martellazzo passo sgravato! pazzo via col martellazzo passo pazzo sgravato! L'exiouditore! Le che co servito? Eh che cosa è andato? dove cazzo ti sei ficcato anche te? urba di martello ah. 97! adesso adesso! morto! io sono volato dove? 125! no uh. che è quasi morto! l'ho ucciso! 2v1! dai urba che è morto! nice! vai la mad! 1v1 è qua! vai la mad! incuria anche oh. la mamma! sta panicando! e tu vai boruba vai boruba vai. usa l'automila! usa quel fatto di merda! Se ci, se ci muori. Se ci muoio. Oh. No, non può morire. Penso ah beh, se la muore casa. se l'avete con me dopo. Molto funny. Attento a non morito. sparare alle meduse. Nice. 35 fatto, non è niente. Mamma mia, sì, che bazzaro. Che paddaro. Ci sta. Ragazzi scusate per il mio culetto a terra, però capita a tutti. Vediamo quanto sarà brutto l'ombrello. Né brutto né bello. Ci sta.